Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video qui c'è il sole ma il vento è molto freddo quindi iniziamo subito così mi scaldo inizio con un warm up facendo un Tabata, quindi 20 secondi di lavoro, 10 secondi di pausa, due esercizi jumping jacks e il twist jumping jacks sono dei salti dove porto su le mani e le porto giù quando le porto su apro, quando le porto giù chiudo è importante tenere ben forte l'addome. I jumping jacks sembrano facili, però se fatti belli strong, belli intensi, è un bel eh, riscaldamento. Non è campana, quindi non è. Yeah, ok? Sono da fare velocemente. Ok? E gli altri sono i twist, quindi sguardo avanti, il corpo gira. Questo mio Tabata di riscaldamento è composto da 8 giri, ho scaricato un'app timer, come mi avete consigliato, basta cercare nell'app store Tabata timer e vi usciranno 10.000 E eh, così in questo modo, in cuffia, sento quando iniziare, quando fermarmi Quindi, iniziamo Il circuito cardio di oggi è sempre un circuito funzionale, quindi degli esercizi che vanno a coinvolgere più parti del corpo e sono degli esercizi funzionali in quanto mettono in connessione le diverse parti del corpo come noi li utilizzeremo nella vostra vita normale. Infatti sono funzionali al movimento. Gli esercizi sono cinque, il primo è lo swing, lo stesso dell'altra volta è un esercizio che io adoro, quindi con una kettlebell, oppure se non ce l'avete riempite uno zaino, comodissimo, prenderlo da sopra, rischiate soltanto di romperlo, ma dettagli. La metto in mezzo ai piedi, la prendo su, lancio indietro e la spingo avanti di sedere e bicipite femorale. Quando sono in punta stringo l'addome e le braccia accompagnano solo, non fanno alcun movimento, il lavoro è tutto del... Corpo centrale, qua dal ginocchio a qua, insomma. Secondo esercizio è uno squat con side crunch. Quindi mani dietro, squat, mi raccomando sempre ginocchia che spingono verso l'esterno perché c'è la tendenza a chiuderle. Quindi belle aperte, giù, salgo, crunch, giù, salgo. Mi raccomando di tenere ben stretto l'addome per non cadere. Questo è un esercizio che va a stimolare l'equilibrio e la resistenza al uh, movimento, alla, um, alla forza di gravità, potremmo dire. Terzo esercizio è il coniglietto che salta a destra, centro, a sinistra. Coniglietto. Parto dalla posizione di plank e faccio un salto che raccolgo a sinistra, torno indietro in plank, raccolgo in centro... Torno indietro in plank, raccolgo a destra, torno indietro in plank e ricomincio. Nella scheda che vi ho messo a inizio video vedrete che ho scritto 5 giri. Per me, un giro comprende tutti e tre i salti, quindi si faranno essenzialmente 15 volte tutti i 15 salti. <ride> Quarto esercizio sono i, uh, non lo so, non so il nome, non so che nome mi sarà inventata, ma essenzialmente consiste in un affondo laterale, tocco per terra, mi lancio su con questa gamba che rimane piegata, quindi da per terra mi lancio su, torno indietro, appoggio e salto a destra e faccio lo stesso. È importante controllare il movimento perché se no, se ci si dà troppa spinta si cade dall'altra parte E se non si controlla la fase di ritorno si rischia di atterrare per terra Questo ginocchio quando sale, sale ben su, eh? piede a martello, sale su e riscendo Quinto esercizio, il single leg power jump Che è un esercizio che io adoro Praticamente si parte dall'affondo indietro la mano della gamba che va indietro parte avanti e l'altro braccio dietro, quindi l'esercizio è essenzialmente questo, quindi cosa succede? La gamba dietro parte avanti, il braccio va dietro e il braccio opposto sale per darmi una spinta, piede a martello che mi porta su nel salto, ok? Quindi... Il braccio che vola dietro è ben teso, ve lo faccio vedere da qui a lato, quindi si parte così. Di questi sono 5 per gamba, 5 e 5, e poi l'ultimo esercizio facciamo 5 burpees, perché non è cardio se non ci sono i burpees. Io preferisco fare un half barpi, quindi un barpi a metà, nonostante il barpi completo sia quello dove vai a terra e poi ti tiri su. Solo che quando ci si stanca e quando si fanno troppo velocemente, il rischio del barpi è che eh, nel momento in cui sali si tende a salire poi così. Ok? E siccome io sono molto attenta alla tecnica, questa è una cosa che non sopporto che io sbaglio e. Quando sono troppo stanca, invece di fare un barbie fatto bene, cioè così, quindi con un piegamento si, si tira prima sulla schiena ed è sbagliato. Quindi preferisco fare un half barbie, cioè salto, arrivo in plank e basta. da chiudo, salto, plank e su. Ok, quindi questi sono gli esercizi che compongono il circuito, adesso faccio questo circuito a wrap. quindi in 10 minuti quanti più giri di questo circuito funzionale riesco a fare senza fermarmi, mi fermerò alla fine se sopravviverò. so far. I'm say that. giro sono morta veramente fatelo perché è super challenging basta circuito cardio due circuiti cardio 10 minuti completati il mio allenamento cardio finisce qui a star vista voi potete benissimo fare un altro ma io no non lo voglio adesso passo gli addominali penso che farò un altro video quindi se volete vedere i circuiti addominali che sto per andare a fare che ve lo dico è devastante sempre 10 minuti Video. Ciao, ciao!